Come sostenuto anche dal Presidente della Commissione Ambiente Diaco, crediamo che sia veramente importante discuterla oggi, anche perché non vorremmo che nel proseguo della campagna elettorale per il Congresso Zingaretti, girando per i territori, prometta ulteriori discariche in altre parti d'Italia.